E buongiorno mondo, questo è veramente l'ultimo giorno della nostra settimana di ferie Ci siamo svegliati qui a Canosa, a casa di Nunzio e Lella, siamo appena tornati da un giro e una colazione insieme a loro Adesso sono andati loro a ritirarci la focaccia barese Perché ridi? Sì. Perché ci stanno viziando Sono andati a, a ritirarci la focaccia barese che ci porteremo in treno e sarà la nostra cena di questa sera e Basta, si torna a casa, andiamo a prendere Italo a Barletta. A dopo ragazzi. Eccoci in stazione a Barletta, ci mangiamo un espressino freddo e torniamo a casa. Un quarto d'ora arriva il nostro treno, dovrebbe essere puntuale da quello che dice Trenitalia. A dopo! E eh, buongiorno mondo, siamo tornati ormai ieri sera dalla nostra settimana di ferie ma stiamo cercando di fare ancora i vacanzieri nonostante siamo a Collegno questo è il castello, lo aprono poche volte all'anno, oggi è aperto per la festa del paese e quindi ne abbiamo approfittato per venire a visitarlo ci sono anche le bancarelle dove ci siamo comprati ovviamente da mangiare anche qua perché si mangia sempre e guardate che bello il castello di Collegno facciamo finta di essere in vacanza anche a casa a dopo ragazzi davvero non vi rompo più non vi rompo più sto tornando veramente a casa è finita è domenica domani si ricomincia a fatturare nella grigia fabbrica e quindi niente ciao a tutti e al prossimo viaggio